Oh, L'altra domanda che volevo fare è dopo quello che è successo, nella sua vita di tutti i giorni, dopo questo evento, dopo do, tutta questa vicenda, eccetera. E lei poi ha ripensato tanto a questa vicenda, ovviamente, no? Immagino. E che cosa, se lei tornasse indietro, cosa sicuramente non farebbe di quello che ha fatto? Vabbè, eh, prima dell'incidente. Diciamo sì, dal momento in cui è partita civita Vecchia fino a quando è sbarcato dopo l'incidente. Cioè che cosa lei si è pentito di aver fatto? Uh, guardi, um, a me uh, io ho accontentato una persona um, e forse uh, non avrei dovuto farla, ecco, um, Di non aver proseguito dalla, la rotta usuale per motivare il personale a fare meglio e per far sentire un po' importante a tutti questa era anche una, una politica diciamo in generale no? di, di premiare ogni singola persona dell'equipaggio per cercare di essere disponibile con gli altri eh, quella è quella onestamente dispiace qualora, non avrebbe cioè, fatto no. questo avvicinamento mm, no. per eh, dare questa eh, questo segnale a quel, la, a quel comandante in pensione. No, il comandante in pensione sì, ma anche lui, ma è relativo. Alla fine eh, c'è stata tutta una circostanza di consuetudini che bene o male me l'hanno fatto rientrare. Questa cosa non come un evento eccezionale, perché se era un evento eccezionale neanche il metra avrebbe mai chiesto al comandante in seconda, perché la verità è che lui non so perché questa cosa non si dice. Eh, eh, già la settimana prima il comandante in seconda mi chiese, venne a dirmi del, che il metro desiderava di far questo, perché lui non ha, mi ha avvicinato direttamente a me, non si era avvicinato. Me l'ha detto il comandante in secondo e me l'ha ricordato più volte. Tanto è vero che io ero quasi per dirlo, vabbè, va tu, stava, vacci tu a omaggiare il metro, che sta sul ponte di comando, perché sembrava brutto eh, per dire all'ufficiale, passaci tu, ci sta il metro lì, ma per presenziare, per dire sì, io stai sbarcando, hai fatto un bel lavoro, grazie a rivederci. Cioè, Uh, questa è stata uh, di quello che a me dispiace. Un'altra cosa uh, uh, che non farei, anzi che farei, uh, dopo, uh, prima della telefonata, nel corso, cioè quando Stairo lì sul ponte di comando ha chiesto di mettere, di impostare un CPA qui la distanza minima da te, da 0,5, avrei ricordato di nuovo questo dato all'ufficiale eh, nel momento in cui lui eh, mi passava eh, la guardia no? e eh, diceva stiamo andando per 2,90 mi fa capire che lui vuole essere sollevato dal comando gli avrei chiesto sicuramente eh, eh, hai mantenuto impostato quella distanza minima dove siamo? Eh, cioè, avrei eh, eh, sicuramente eh, chiesto maggiori informazioni non dare per scontato che eh, l'ufficiale avrebbe fatto in modo che la nave o, o che esprimesse arbitrariamente, autonomamente, eventuali dubbi o perplessità sulla situazione che si stava verificando, quindi eh, questo forse cioè, sicuramente avrebbe evitato il tutto. Bastava mh, un minuto prima che si dicesse, guarda, siamo fuori rotta, e quindi tutto avrebbe preso una, una, piega, una piega diversa.